Lo Space Shuttle è stata una navicella innovativa, in quanto è stato il primo veicolo spaziale utilizzabile e prometteva di rendere i viaggi nello spazio più accessibili e più sicuri. E fu così che dagli anni 70 negli Stati Uniti vennero abbandonati i razzi monouso, che per l'appunto potevano essere usati solo una volta, e la NASA puntò tutto sugli Space Shuttle. Ma in gran segreto c'era un'altra superpotenza che stava progettando la sua navicella spaziale reutilizzabile E quella era proprio l'Unione Sovietica Ecco a voi la storia di come un progetto segreto sovietico avrebbe potuto sbaragliare la punta di diamante del programma spaziale statunitense Ecco a voi il Buran Paradise on Earth. Nel 1988 il mondo venne a conoscenza che anche l'Unione Sovietica aveva uno Space Shuttle che era stato in fase di sviluppo per oltre un decennio ed era costato loro miliardi. Tu forse non lo conoscerai, cosa che non mi sorprenderebbe. Infatti lo Space Shuttle sovietico fu lanciato soltanto una volta, non perché fosse difettoso, visto che in realtà il suo primo lancio fu un enorme successo e per certi versi era anche migliore rispetto alla controparte americana ma perché dopo il suo primo volo, lo shuttle sovietico di nome Buran sembrò scomparire nel nulla con la stessa velocità con la quale era apparso. Dobbiamo ritornare alla fine degli anni 60 quando i sovietici vennero a conoscenza che gli americani stavano progettando di sostituire i loro razzi convenzionali con una nuova navetta riutilizzabile, progetto che poi dal 1972 prese il famosissimo nome di Space Shuttle. Inizialmente questo non li preoccupò molto, dopotutto anche loro avevano fatto le loro ricerche sugli spazioplani e non trovandoli abbastanza interessanti si erano soffermati su altri progetti, infatti erano ancora in corsa per mettere piede sulla luna ed avevano piani molto ambiziosi riguardo una stazione spaziale o addirittura un potenziale avamposto lunare. Ma poco dopo il 1975, l'idea che avevano i sovietici riguardo lo Space Shuttle cambiò. Infatti, i piani alti della difesa avevano paura che tale navicella potesse essere utilizzata anche come una vera e propria arma spaziale. Questo pensiero era supportato dalle ricerche dei vari dipartimenti di intelligence del blocco sovietico che, confrontando i numeri del programma Shuttle con quelli che erano gli obiettivi dichiarati pubblicamente dalla NASA, pensavano che c'era qualcosa che non andasse. Come principale argomentazione di questa tesi, c'era il fatto che il programma Shuttle promise al governo l'incredibile traguardo di 60 lancia all'anno, una cifra che avrebbe dato alla NASA la possibilità di mandare in orbita 10 volte in più la quantità di materiale di quanto in precedenza potesse fare anche se apparentemente allora non c'era nessun progetto reso pubblico così tanto grande da poter giustificare la necessità di tutto questo carico pagante e quindi i sovietici pensarono che gli obiettivi commerciali e scientifici del programma erano solo una cortina fumogena a protezione di quello che in verità era un progetto militare secondo loro infatti la navetta statunitense sarebbe potuta essere utilizzata per il lancio di qualcosa come, per esempio, un'arma laser in orbita, cosa che avrebbe permesso agli americani di militarizzare lo spazio in tempo record. Inoltre ad alimentare le preoccupazioni sovietiche, ci fu anche la conferma che gli statunitensi stavano costruendo un nuovo sito di lancio in California, dal quale sarebbe potuto decollare uno shuttle che avrebbe sorvolato nella sua prima orbita tutti i maggiori centri abitati sovietici e quindi, secondo la teoria elaborata dall'intelligence sovietica, la navetta sarebbe potuta essere utilizzata per sferrare un attacco nucleare ed è per questo che l'esercito fece molta pressione affinché anche il blocco sovietico si dotasse di un proprio space shuttle. Sebbene molti all'interno dell'Agenzia Spaziale Sovietica non concordassero, il cremlino diede il via libera allo sviluppo della controparte sovietica dello space shuttle lo shuttle dell'unione sovietica si chiamava buran ed è stato tenuto segreto per moltissimi anni quando gli americani lanciarono per la prima volta lo space shuttle il 12 aprile del 1981 giorno in cui tra l'altro ricorreva il ventesimo anniversario del lancio del primo uomo dello spazio primato che ricordiamo essere sovietico i media dell'unione erano furiosi ed accusarono gli americani di aver lanciato nello spazio un apparecchio militare e ricordarono ai loro spettatori che il programma spaziale sovietico invece era esclusivamente incentrato sul progresso della scienza e dell'umanità. Ovviamente questa era tutta propaganda visto che come abbiamo detto al tempo l'unione sovietica stava già progettando un simile apparecchio ovvero il Buran. Che alla fine dei conti assomigliava enormemente allo Space Shuttle con cui condivideva lo scopo e la maggior parte delle sue forme. Questo grazie soprattutto alla grande quantità di informazioni non classificate che erano disponibili sullo shuttle. Ma sarebbe erroneo pensare che gli ingegneri sovietici si limitarono a fare un copia e incolla. Infatti sotto diversi aspetti progettarono una vicella di gran lunga migliore. Per iniziare lo Space Shuttle e il Buran arrivavano nello spazio in due modi leggermente diversi. Infatti l'orbiter dello Space Shuttle utilizzava come sistema di propulsione principale dei grandi motori integrati nel velivolo, alimentati da un serbatoio esterno, ma visto che questi non erano abbastanza potenti da mettere lo shuttle in orbita, aveva anche bisogno dell'aiuto di due razzi, a carburante solido usa e getta il Buran d'altra parte non aveva motori nella fusoliera e tutta la forza di sollevamento veniva fornita da un razzo super pesante chiamato energia che consisteva in uno stadio centrale e quattro booster inoltre a differenza dello space shuttle che era un sistema unico composto per l'appunto dall'orbiter, dal serbatoio principale e dai due booster a carburante solido l'orbiter del Buran è il razzo energia erano in realtà due sistemi separati e indipendenti. Infatti, mentre lo shuttle, grazie ai motori integrati dell'Orbiter, in teoria poteva essere riutilizzato più facilmente, nella pratica richiedeva una manutenzione intensiva prima di ogni lancio, cosa che ostacolava la gran parte dei vantaggi portati da questa soluzione. Visto anche che i motori dello shuttle non avevano nessuno scopo una volta raggiunto lo spazio, quindi per la maggior parte del tempo delle missioni L'Orbiter sostanzialmente portava migliaia di chili di peso morto e ciò significava che il Buran poteva portare un carico leggermente superiore che è una cosa importantissima, soprattutto se consideriamo che trasportare un chilo di carico pagante costava fra i 50 e i 60 mila dollari Inoltre poi il Buran era anche in grado di completare una missione in modo totalmente autonomo nel senso che poteva essere lanciato, messo in orbita e recuperato senza nessun membro dell'equipaggio a bordo questa tipologia di volo sarebbe potuta essere utilizzata per le missioni di soccorso infatti un Buran vuoto sarebbe potuto essere inviato a salvare l'equipaggio di una stazione spaziale o che si trovava in un'altra situazione di pericolo il primo lancio del Buran fu nel novembre del 1988 i media occidentali ne rimasero sinceramente impressionati soprattutto perché questa fu proprio una missione senza equipaggio e il Buran dopo essersi staccato da terra e aver raggiunto l'orbita alle ore 6:24 UTC Riuscì ad effettuare un perfetto atterraggio completamente automatico In quel giorno d'autunno del 1988 Il futuro del volo spaziale sovietico sembrava promettere bene I media ipotizzarono che il Buran sarebbe stato usato per costruire stazioni spaziali O forse per assemblare un veicolo spaziale per una missione con equipaggio su Marte Ovviamente, nulla di tutto questo accadde e questo perché alla fine degli anni Ottanta l'Unione Sovietica iniziò a crollare e con lei anche i finanziamenti per il programma spaziale, soprattutto per quanto riguarda il progetto Buran, che alla fine fu interrotto del tutto. Gli ingegneri sovietici avevano fatto un ottimo lavoro, ma l'intero programma stava iniziando a sembrare veramente troppo costoso. E questo perché, proprio come lo Space Shuttle, il Buran era costosissimo da mantenere e relativamente inefficiente, soprattutto se comparato alla Soyuz, che poteva lanciare un carico utile in orbita in modo molto più economico. Negli ultimi giorni dell'Unione Sovietica, quando ormai fu chiaro che lo shuttle americano non era più una minaccia militare, L'esercito sovietico non voleva più avere niente a che fare con il Buran e lasciò la comunità spaziale sovietica con uno spazioplano costoso e complesso e che alla fine dei conti non aveva più un vero scopo.